ho visto una cosa che non mi piace e male malissimo a mo dai nella demonologia ebraica è un demone molto potente che appartiene alla gerarchia degli angeli di satana le bambole di solito ospitano ma no. Siete parti in cucina, l'evoluzione tecnologica di Drago permette di gestire i rifiuti organici di qualunque. Quindi non solo scarti di frutta e ortaggi, ma anche rifiuti organici più solidi, come i gusci di noce, le rischie di pesce e perfino le ossa. E se abitate in uno di quei comuni dove il conferimento dell'umido è possibile solamente in alcuni giorni e in un determinato orario, Rago diventa l'unica soluzione per poter scegliere di disporre dei propri rifiuti alimentari quando si vuole, rispettando l'ambiente. Ho invitato degli amici a cena. Volevo cucinare dei piatti di pesce, la mia specialità, ma per via del regolamento comunale sull'immondizia non posso contenere tutti organi, tutti i rifiuti organici prima di domani e solamente dalle lei. No, lì c'è un cercasse in cucina. Sì, c'è, c'è un cercasse in cucina. Male, e ci sono tutti i parti in cucina. Vale.